Allora, oggi terminiamo il ragionamento che abbiamo fatto la volta scorsa eh, sul, eh, sul diciamo rallentamenti o sul tempo necessario per eseguire delle query, soprattutto quando ne dobbiamo eseguirne molte, e poi il tempo che ci rimane invece introdurremo eh, l'uso delle, delle tabelle dentro l'interfaccia JavaFX, un argomento un po' separato, però tutto sommato abbastanza semplice, circoscritto che ci permetterà di fare delle interfacce un pochino più decenti. Allora noi la volta scorsa ci eravamo lasciati su questo codice, no? c'era un test DAO che testava due metodi di un DAO, uno read all businesses che mi leggeva un'intera tabella contenente i business e poi dovevamo fare, avevamo deciso, in modo più o meno stupido, non sappiamo ancora, di, di eh, calcolare per ciascuno di questi business un qualche cosa che richiedesse l'uso di una query ulteriore sul database, la quale andasse a cercare eh, in una tabella collegata alla fine. Cioè l'informazione che cercavamo qua con questa query numero medio di stelle è un'informazione che nella tabella business non c'era perché dovevamo andare a pescare nella tabella reviews. Ok? E quindi per ogni business abbiamo dovuto fare una query separata. E questo però su 11.000 business ci ha portato... No, un certo tempo di esecuzione che un pochino ha cominciato a preoccuparci dicendo vabbè per 11.000 va bene se fossero 100.000 dobbiamo trovare una soluzione no? eh, se io faccio un run di questo mi accorgo che lui nella prima query in un modo istantaneo praticamente mi calcola questi 11.000 business e poi devo fare 11.000 query e qui mi sono fatto stampare che il tempo di esecuzione di queste 11.000 query è circa di 10.000 millisecondi, ok? Quindi sono 10 secondi circa. Allora, mal contata vuol dire che spendo circa 10 millisecondi per fare ciascuna query, se non sbaglio i conti. No? 11.000 diviso. Ehm, no, sono no, poco più di un millisecondo per fare le query. Questo però eh, è, no, è un tempo che possiamo riuscire ad abbattere notevolmente. Perché? Perché se guardo che cosa succede dentro il DAO, okay, lui al fine fa due operazioni che coinvolgono il database. Una è l'acquisizione della connessione, che subito dopo viene poi rilasciata, così abbiamo imparato a fare, e l'altra l'esecuzione della query vera e propria. Questi sono gli unici due istruzioni che effettivamente coinvolgono uno scambio di dati tra il mio programma e il database. Buona parte no, del tempo di esecuzione avviene qua dentro. Se noi andassimo a misurare, voi, se noi provassimo a sostituire questa query che comunque fa un join, fa un average, quindi fa un po' di calcoli, con una query banale, se scrivessimo select 1, cioè ritorna sempre un 1, eh, ci accorgeremo che il tempo di esecuzione è circa lo stesso, no? eh, se non ci crediamo proviamolo, devo dire che non l'ho provato prima, però dovrebbe funzionare, vediamo cosa esce fuori, se io facessi una query, appunto select 1, mi dà un risultato 1, anziché quindi mi darà che, farà finta che tutte le, le, il valore medio delle stelle sia 1. No? Quindi io modifico semplicemente questo mettendo una query che è questa, ovviamente non avrò bisogno di fare set string, vabbè, e vediamo se con questa prova veloce cambia qualcosa, sì, cambia qualcosa che... Eh. Ah sì, average stars è il nome della colonna, scusate devo select 1 ma as average stars. Okay. e con una query così idiota mi aspetterei che fosse molto più veloce e invece alla fine mi accorgo che il tempo di esecuzione è pressoché lo stesso quindi la colpa del tempo speso non è nell'esecuzione della query, non è nel trasferimento dei dati, dei risultati, perché c'è solo questo uno, sarà nella eh, connessione, l'apertura e chiusura continua di connessioni. E questo è dimostrato anche dal fatto che se io provo a eseguire il programma una seconda volta o se avessi un numero di risultati più alto, a volte mi manda in palla il sistema operativo. Questo errore qui non è un errore di connessione come quelli che avevamo visto la volta scorsa in cui apro troppe connessioni perché mi dimentico di chiuderle, no? E il database mi dice ho raggiunto il limite massimo di connessioni. Questo è un errore molto di basso livello, socket fail to connect, address already news, questo funziona, cioè, salta fuori essenzialmente solo su Windows, il problema è che ogni volta che apro una connessione a livello del sistema operativo crea una nuova struttura dati di tipo socket quando chiudo la connessione libero questo, il sistema però, operativo però richiede un certo tempo prima di poter liberare e riusare questo socket, che è dovuto dai suoi tempi interni, e io sto chiedendo di aprire e chiudere e creare nuovi socket più velocemente di quanto il sistema operativo non riesca a riciclarli, quindi i primi 10.000, 11.000 non hanno dato problemi, quando ho chiesto gli altri 10.000 era in affanno perché non avevano ancora liberato gli altri, no? questo è un po' legato anche al fatto che eh, quando libero un oggetto in Java questo non viene liberato immediatamente perché aspetto il garbage collection quindi ci sono una serie di, di eh, fattori di basso livello che fanno sì che mh, sia pericoloso e poco efficiente no? eh, aprire una nuova connessione ogni volta che devo fare una query però il modello era molto carino nel senso che ogni metodo del, del mio DAO acquisiva la sua connessione e faceva lì dentro ciò che voleva fare se io ho più metodi diversi Ognuno lavora all'interno di una sua connessione privata. Allora, quale può essere una soluzione che risolve il problema mantenendo il livello di programmazione che conosciamo? Eh, il, chiaramente il problema è noto, eh, capita tutte le volte che sia necessario fare un numero elevato di interrogazioni, anche semplici, e va sotto il nome di connection pooling. Cioè, L'idea è qual è, la prima, la prima metà della slide riassume il problema che noi abbiamo già toccato con mano. La seconda metà della slide ci suggerisce quale può essere la soluzione. Possiamo decidere all'avvio del programma di aprire una connessione sul database o magari un certo numero di connessioni sul database, verso il database, un pool di connessioni che vengono aperte all'avvio del programma. Ne apre 5, ne apre 10, dipende, ci sarà poi un parametro di configurazione con cui possiamo decidere. E queste connessioni rimarranno sempre aperte per tutta la durata di esecuzione del programma e ogni volta che un metodo del DAO ha bisogno di fare una query, non apre una nuova, una nuova connessione, bensì prende in prestito una di quelle che già ci sono. Quindi questo overhead aggiuntivo, questo tempo aggiuntivo no, in cui devo aprire la connessione, e poi fare la query, si azzera il tempo di apertura della connessione perché ce l'ho già aperta. Faccio una query nel contesto di una connessione esistente. Quindi i metodi del DAO anziché creare nuove connessioni, in qualche modo prendono in prestito una connessione per un breve periodo di tempo. Quando non hanno più bisogno, ritornano, restituiscono questo prestito, riconsegnando la connessione che hanno usato al pool da cui l'avevano presa, e quindi altri metodi del DAO potranno usare o riusare la stessa connessione. Questa logica viene usata, è già, è già prevista, no? dalla, eh, dallo standard JDBC eh, con un oggetto che si chiama, cioè che implementa l'interfaccia che si chiama data source. Questo è un po' il diagramma delle classi di colori bruttissimi che ho preso dalla documentazione all'epoca di, di JDBC noi eravamo abituati ad, a, ad ottenere una nuova connection dal driver manager, dalla, da una classe che implementava, anzi, che implementava eh, la classe astratta driver manager. Driver manager non ha tutta questa intelligenza, ogni volta che chiamo getConnection mi restituisce una connessione nuova, ne apre una nuova e me la restituisce. DataSource invece eh, si mette sopra in certo senso questo meccanismo, e gestisce lei, questa classe, l'apertura delle connessioni. E ha un metodo, questo data source, che guarda caso si chiama anche lui, getConnection, che anziché creare una nuova connessione, mi fornisce una, una delle connessioni già esistenti. Quindi sto separando, disaccoppiando, grazie alla classe data source, la creazione delle connessioni dal... Eh, uso delle connessioni da parte dei metodi del DAO. La classe data source poi è abbastanza intelligente da accorgersi se sto usando molte connessioni, allora aumenta la dimensione del pool, magari ne ho aperte 5 all'inizio, vedo che il mio utente sta usando molte query, allora da 5 aumento a 10, oppure quando vedo che, non sta, che il programma non sta più facendo tante query lo riduco, quindi dentro ha una sua intelligenza, a noi è abbastanza trasparente. Qui ci sono dei numeri ma poi vedremo i nostri. Allora ci sono eh, come sempre in JDBC, eh, lo standard JDBC eh, specifica l'interfaccia ma non dà l'implementazione così come anche per i driver, l'implementazione ci cioè, siamo dovuti andare a prendere eh, dalle librerie di MariaDB o di MySQL anche per il connection pool eh, ci sono varie librerie che si possono usare per implementare questo meccanismo okay? le due un pochino più usate, un pochino più famose sono queste due riassunte in questa slide, noi useremo la prima a sinistra che si chiama ICARICP eh, che è eh, diciamo così, particolarmente famosa perché dice di essere molto più veloce delle altre no, in termini di, di tempo di esecuzione, eh, un'altra invece è la C3P0 eh, che alla fine sono equiva abbastanza equivalenti dal punto di vista delle funzionalità, no? fanno più o meno la stessa cosa per dire, ce ne sono varie, mm. noi prenderemo ad esempio questa libreria che tanto per cambiare abbiamo già specificato nelle dipendenze del nostro progetto Maven, mi trovate già questo Icarus CP che finora non abbiamo mai usato, ma in realtà abbiamo sempre portato al traino nei nostri progetti. Allora, come funziona questo meccanismo? Questo meccanismo eh, cioè questa libreria ci fornisce il meccanismo di connection pooling cioè appunto attraverso questa libreria open source e fornisce in realtà un'altra serie di facilitazioni di ottimizzazioni ma ad esempio in automatico eh, usa una cosiddetta cache di statement per cui se io faccio due o tre volte lo stesso, la stessa query con lo stesso prepare statement lei se ne accorge e dice al database guarda riusa lo stem precedente e non diciamo così, eh, parsificarne uno nuovo. No? Ma queste sono diciamo, ottimizzazioni dietro le quinte di cui noi non, eh, non ci accorgiamo. Eh, C'è solo una leggera complicazione nel fatto che questa libreria usa a sua volta un'altra libreria per il logging. Dove cosa significa il logging? Eh? Eh, lo stampa di messaggi diagnostici da qualche parte. Ok? Noi normalmente, quando andiamo a metà del programma e stiamo debuggando, usiamo system.out e stampiamo lì, no? che non è una soluzione molto pulita, perché poi, dopo, quando il programma funziona, dobbiamo andare a commentare o cancellare tutte queste system.out. Poi, quando andiamo avanti a sviluppare, ci accorgiamo che c'è di nuovo un bug che non avevamo trovato prima, dobbiamo andare a rimettere queste cose. no? Allora, eh, eh, esiste proprio questa tecnica del logging, ci sono delle librerie apposite in cui uno anziché stampare sulla console, lo dico in italiano non perfetto, logga un messaggio, cioè manda al logger un messaggio, e la libreria di logging decide che cosa farsi di questo messaggio. Tipicamente se sono in modalità debug, magari me lo salva su un file, o me lo scrive sulla console. Se sono in modalità produzione, cioè il programma è finito, quel messaggio viene ignorato e questi logging normalmente mi permettono di definire vari tipi di gravità di messaggi informazione, warning errore, errore fatale eccetera e posso decidere per ciascun livello no, di messaggio di, di, di gravità di errore dove voglio che vada a finire quindi a questo punto nel programma mi basta andare a modificare la configurazione del logger per far sparire o far ricomparire tutti i messaggi di debug per esempio no? allora, questa libreria Icari usa una libreria di logging che si chiama Simple Logging Facade for Java, questa parola facade eh, è di nuovo, fa riferimento a un altro pattern di programmazione in cui dice che in realtà questa libreria non è una vera libreria di logging ma è un'interfaccia che nasconde una, una, una terza un'altra, un'ulteriore libreria che in realtà fa il login vero e proprio il pattern facade cosa dice? dice che se tu hai tre librerie diverse per fare la stessa cosa o per fare cose analoghe magari queste tre librerie diverse hanno delle interfacce leggermente diverse nomi di classi, nomi di metodi leggermente diversi allora metto davanti una facciata cioè un'altra serie di classi che ha certi nomi di metodi e poi ci pensa questa libreria di facciata a convertire i nomi di metodi uniformi ai nomi di metodi effettivi che le varie librerie, in questo caso di login, possono usare. Quindi questa è una libreria abbastanza articolata al suo interno, eh, lo accenno semplicemente perché se volete usare queste funzionalità nei vostri progetti, lo potete fare, lo possiamo fare, quindi anziché usare system.out possiamo eh, creare un oggetto logger, visto che comunque nei vostri progetti questa libreria è già caricata perché serve a Icari. Eh, se volete saperne di più basta andarsi a leggere questa paginetta qua che ci spiega essenzialmente come usare questa libreria ma è abbastanza facile, no, basta guardare questo codice, uno dice, anziché fare system.out.println facciamo logger.info oppure logger.error oppure logger.warning col messaggio che vogliamo stampare e poi a parte ci saranno tutte le configurazioni che dicono dove va a finire questo messaggio. Per default se non configuriamo nulla, questi messaggi andranno tutti comunque a finire sulla console. E infatti nel nostro progetto sono già caricate, anche qua tra le dipendenze, questa libreria... Simple, log, simple login facade for Java, SLFJ, API che è la facciata, e una implementazione possibile che sta dietro la facciata, che è la cosiddetta Simple, implementazione Simple, cioè stampa sulla console. Altrimenti ci sono altre implementazioni che ti permettono ad esempio non so, di mandare su file o di salvare questi messaggi su un database, no? in cui puoi avere poi la cronologia di questi messaggi, se ne hai tanti, anziché un grosso file di testo li puoi andare ad analizzare no? noi non faremo cose così sofisticate ma la libreria ce l'abbiamo per fare eh, ma al di là di questo che appunto era un, una deviazione come si usa questa libreria invece di, eh, per, per le sue funzionalità di base di ehm, connection pooling allora si usa in modo molto semplice nel senso che Posso creare un oggetto di tipo data source, okay? quindi avrò un oggetto che si chiama ICARI data Source che implementa l'interfaccia JDBC JDBCDataSource. A questo oggetto dovrò passare le informazioni per connettersi al database, quindi la URI di connessione, la username e la password le posso scrivere a parte password, oppure le posso mettere con punto interrogativo ma a questo punto è più comodo metterle così quindi le informazioni che prima davamo al driver manager adesso le diamo al data source e una volta creato questo data source basterà chiamare getConnection, lo stesso metodo di prima di una classe diversa chiaramente. il metodo getConnection restituisce un oggetto java.sql.connection che possiamo usare normalmente, preso a prestito da una delle connection che eh, il connection pool ha creato quando e come ha voluto lui, o lei, non so quale di quale genere sia la parola Icari. Hm? Quando io nel mio DAO ho finito di fare le query, dovrò comunque fare eh, chiamare il metodo connection.close, che però in questo caso ha un significato leggermente diverso, Connection.close in una connessione che è stata fornita da un, da un connection pool ha il significato di restituire la connessione al pool stesso. Cioè io devo dire al pool guarda ho preso in prestito questa connessione adesso non mi serve più. Non mi serve più significa chiamare metodo close. Il metodo close non chiude veramente la connessione. Il DAO non l'ha aperta e non la chiude. Semplicemente getConnection prende in prestito close restituisce il prestito. Ma questi diversi significati dei due metodi getConnection e close ci tornano molto utili perché vuol dire che non dobbiamo modificare manco una riga del nostro DAO. Perché il DAO continuerà a fare getConnection e close. E dobbiamo fare close. Perché se ci dimenticassimo di fare close staremo prendendo in prestito dal mio connection pool delle connessioni, non le restituiamo mai. E quindi quando. Abbiamo, dopo che abbiamo preso in prestito l'ultima connessione disponibile, quando chiederemo la prossima il programma si blocca. Non dà errore, Connection Pool dice guarda io avevo 10 connessioni, le ho date tutte in prestito, tu me ne stai chiedendo un'altra che è l'undicesima, non te la do subito, aspetto che ritorni una di quelle che ho mandato in prestito prima. Non do errore, non do eccezione. Sono prestiti, prima o poi torneranno, appena me ne torna una te la do e tu puoi andare avanti. Il problema è che nei nostri programmi non c'è nessun altro che sta prendendo in prestito connessioni, siamo sempre noi con il nostro DAO e quindi in realtà sta aspettando da noi stessi di restituire una cosa che non restituiremo perché ci siamo dimenticati la clause. il programma sembra piantato in realtà è fermo in attesa di una cosa che non succederà mai. No? Quindi la regola di dire non dimentichiamo mai il close vale altrettanto anche quando le connessioni non le gestisco io lui non è in grado di sapere da solo quando non mi serve più una connessione diversa è invece l'operazione di close sul data source sull'oggetto data source che abbiamo creato qua allora quando io dovessi chiamare il metodo close sul data source chiudo tutte le connessioni che lui aveva aperto col database quindi taglio Uh, qui, tutti i contatti con il database stesso no? c'è anche un metodo destroy c'è anche un metodo stop insomma uh, ma in realtà questa operazione qua uh, lasciamo che avvenga naturalmente alla chiusura del programma quando il programma si chiude l'oggetto data source muore e quindi tutte le connessioni che ha aperto verranno chiuse uh, basta essenzialmente no? cioè, l'unica cosa che dobbiamo fare con la nostra organizzazione del codice e per fortuna abbiamo fatto così noi avevamo la classe dbconnect che andava a incapsulare le informazioni sulla connessione e la chiamata al driver manager ci basterà nei nostri progetti semplicemente modificare la classe dbconnect in cui non useremo più driver manager ma useremo una data source attenzione che però la Sostituzione non la possiamo fare in modalità 1 a 1. Questa istruzione crea un nuovo data source, non può essere fatta ogni volta che chiamo la get connection. Deve essere fatta una volta sola all'avvio del programma, oppure una volta sola in generale. Okay? Perché la data source è una sola, apre le connessioni e sarà sempre lei. Quindi questa è una proprietà che devo diciamo così, memorizzare in modo statico dentro questa classe. In modo che ogni volta che chiamo il metodo getConnection mi dia una nuova connessione ma dalla stessa data source che aveva già prima. Quindi l'oggetto dbConnect si ricorderà il data source. Icari Data Source DS sarà un oggetto privato ma statico. Qui ovviamente faccio l'import. Quindi, poiché questo è un membro statico, sarà uguale, sempre lui, condiviso tra tutte le istanze della classe dbConnect. E tra l'altro deve essere statico se vogliamo leggerlo dal metodo getConnection, che è un metodo statico. Un metodo non statico non, può, un metodo statico non potrebbe leggere una proprietà se questa fosse una proprietà di istanza e non di classe. Allora cosa fa questo metodo getConnection? Eh, quando mi chiamo getConnection sulla mia nuova DB Connect che stiamo modificando, la prima cosa che faccio è verifico l'ho già aperta o no la data source? L'ho già creata o no la data source? Quindi se la data source non esiste ancora, la devo creare. Quindi crea nuova data source. E poi restituisco una nuova connessione dalla data source che ho appena creato oppure che, che avevo già creato prima. Vedete questo codice? Se io entro, la prima volta lasciamo perdere le righe sotto, eh, poi le mettiamo a posto la prima volta che chiamo getConnection troverà ds uguale null perché così l'ho inizializzato e quindi qui dentro creerà una data source la memorizza in ds e subito dopo chiamo getConnection sulla data source che ho appena creato quando chiamerò questo metodo la seconda volta, la terza volta e così via ds non è più nullo perché si ricorda il valore di prima essendo una variabile statica è sempre lei non viene inizializzata ogni volta ma viene inizializzata una volta sola all'inizio e quindi chiamerò semplicemente getConnection sulla stessa DS che avevo già prima. Adesso il lavoro che devo fare è chiaramente di implementare. Beh, questo getConnection qua me lo dà rosso perché ci vuole un try catch. E allora facciamo return di null. per renderlo contento e se no il codice qua dentro crea appunto il nuovo oggetto di, da, di tipo data source quindi ds uguale new icari data source a cui passo come argomento la url JDBC che a questo punto già che ci sono potrei anche definire qua è uguale, la posso definire dove voglio. Dunque cosa vuole? Scusate, eh, ah no, scusate, questo lo dimenticavo che il costruttore è vuoto e poi su questa data source imposto una serie di proprietà. Quindi set jdbc url, data source set username, data source, ops, cosa ho fatto casino con le virgolette, data source set password. Quindi diamo alla classe data source le informazioni che le servono per aprire una nuova connessione. Poi noi non sappiamo, non ci interessa se questa connessione viene aperta subito, se viene aperta subito oppure se verrà aperta la prima volta che servirà davvero. Cioè quando chiamo GetConnection la prima volta. Anziché aprirne una ne apre dieci e mi restituisce la prima e si tiene per sé le, utili, le altre 9. Questo ci interessa poco. Quindi questo vecchio codice lo possiamo buttare via e la nostra DB Connect l'abbiamo modificata in questo modo. Dall'esterno nessuno si accorge di nulla perché c'è sempre una classe che si chiama DB Connect e questa classe ha sempre un metodo che si chiama getConnection. Cambia solo l'implementazione di questa classe. E questo trucco no, di usare un membro statico e un controllo sul fatto che questo membro statico abbia ancora il valore iniziale o sia stato sostituito da un oggetto vero e proprio, è un altro pattern di programmazione che... Si chiama singleton. Singleton vuol dire un oggetto singolo, unico, cioè nel mio programma di oggetto data source ne voglio uno solo, non ne voglio creare più di uno e allora la creazione di questo oggetto sarà condizionata dalla verifica che questo oggetto ci sia già oppure no. Quindi anche qua ho un metodo alla fine di creazione, richiamo un po' il factory però anziché creare un oggetto nuovo ogni volta lo crea solo se non è già stato creato in passato. E per saperlo chiaramente deve usare delle proprietà statiche per poter accedere a eventuali altre eh, istanze esistenti di quell'oggetto. Fatto questo, quindi tutto questo trucco è solo per evitare che questo new Icarid Data Source venga chiamato più volte e che creerebbe, creerebbe tanti pool di connessioni diverse, cosa del tutto inutile, no? Che è un pool nuovo per, una sola, per ogni volta che faccio una query, no? Allora, fatto questo non dovrei in teoria cambiare più nulla nel mio programma e vado a vedere se è cambiato qualcosa in termini di tempi di esecuzione. Allora se rifaccio run e eh beh qualcosa è cambiato di sicuro mi accorgo che allora innanzitutto sono comparse queste due righe in rosso che subito spaventano ma altro non è che i messaggi di logging della libreria che la console scrive in rosso perché sono mandati sullo standard error anziché sullo standard output e allora la console di Eclipse li colora in rosso quindi non sono messaggi Spaventosi, vedete che sono messaggi di logging con, provenienti dalla classe main, eh, dal thread main, del thread principale, con un livello di severità info. Quindi nulla di preoccuparci, è semplicemente la libreria che ci dice: Guarda, sto partendo, sto creando il pool. E poi ci sono i risultati delle query, dove, vabbè, qui c'è una query semplice che ritorna 1, però siamo passati da 7000 a 700 millisecondi. Questo vuol dire che il 90% del tempo era speso a fare la get connection. Operazione inutile. No? Adesso proviamo a rimettere la query vera al posto di questa finta, e non dovrebbe cambiare pressoché nulla, direi, a naso. È chiaro che fa un pochino più di lavoro, eh, anziché fare ritorno select 1, che lo faccio in 700 millisecondi fratto 11.000, 11 lo farò in 1800 fratto 11.000, il doppio. Ci sta che fare una, una, una query con, con aggregazione, richiede un pochino più di lavoro da parte del database che non ritornare una costante però siamo comunque su tempi 1800 rispetto a quelli che erano prima se non ricordo più, eh, 9800 cioè, avevamo approssimato circa 10.000 quindi siamo di nuovo non 10 volte più veloce perché qui un po' di lavoro vero lo stiamo facendo ma 8 volte più veloce sì ok? quindi da adesso in avanti non ci pensiamo più certo senso, come nei nostri progetti come classe DB Connect anziché copiare quella che usavamo fino ad oggi, copiamo questa, il tutto funziona esattamente come volevamo, i metodi del DAO continuano a fare getConnection e continuano a fare close. Ok? è forse più importante di prima ancora ricordarsi di fare close, perché se io provassi a togliere questo close e rieseguire il programma, come vi dicevo il programma non termina mai, perché di quelle 11.000 query a un certo punto ognuno ha preso una connessione nuova, nessuno ha restituito indietro la connessione, il data source non apre milioni di connessioni, lui ne tiene un certo numero, quando sono finite alla prossima get connection rimane in attesa che qualcuno restituisca le connessioni, nessuno la sta restituendo perché siamo semplicemente, abbiamo semplicemente dimenticato di restituirle e quindi il programma rimane bloccato fino a quando dopo un po' la, il connection pool dice senti guarda probabilmente non, nessuno mi restituirà nulla e quindi dà un time out di 30 secondi in questo caso. Dice perché? Dopo 30 secondi che sono bloccato in attesa interrompo il programma. Quindi se vedete questo errore strano è un sintomo ma la causa è ci siamo dimenticati di restituire la connessione al pool. E allora il pool dopo un po' si stufa e dice vabbè se non, se non giochi con le mie regole non gioco più ne, nemmeno io. altrimenti e notate che il problema che avevamo prima dell'errore sul socket eccetera non si potrà mai più verificare perché non stiamo creando tante connessioni, ne abbiamo creato un certo numero e basta, poi se vogliamo sapere qual è questo numero e cambiarlo andiamo a vedere nelle varie impostazioni della, del data source ma non ci, non ci cambia molto la vita perché nei nostri programmi che sono programmi essenzialmente sequenziali faremo solo una query per volta quindi non abbiamo bisogno di fare cose in parallelo ok? Allora questo era il primo argomento di oggi che come vi dicevo alla fine dal punto di vista pratico si risolve molto facilmente sostituiamo GetConnection con questo nuovo codice e siamo a posto. Fatemi fare un commit, così lo congeliamo. Eh, quindi lo chiamiamo eh, implementazione con data source. La parentesi, Ok, la seconda cosa di cui vi volevo parlare oggi, è abbastanza scorrelata, anzi totalmente scorrelata, però ci stava come tempo, è la creazione di visualizzazioni tabulari dentro Javafx. Um, noi siamo abituati finora a avere una grande textarea in cui buttiamo tutto dentro, no? come fosse il bidone dell'indifferenziato qualunque cosa devo stampare, la stampo nella textarea se però devo stampare dati strutturati eh, eh, sono poi difficili da consultare difficili da leggere, no? sarebbe molto più comodo poter rappresentare i dati che molto spesso sono i dati di oggetti che stiamo stampando all'interno di una tabella allora come si fa? Eh, impariamo a usare un nodo che si chiama Table View della libreria JavaFX eh, e capiamo quali sono le proprietà di questo nodo che ci permettono di visualizzare ciò che vogliamo. Noi in mente abbiamo un modello dati che è una collection di oggetti, diciamo lista, una lista di oggetti. La tabella cosa deve fare? Deve sapere quella lista di oggetti che corrisponde alle righe della tabella. Ogni oggetto corrisponderà a una riga diversa. E deve sapere che cosa farsi di questi oggetti, nel senso che avrà un certo numero di colonne e in ciascuna colonna dovrà visualizzare una proprietà di questo oggetto. Poi se l'oggetto ha 27 proprietà magari ne voglio visualizzare solamente 3. Quindi io dovrò dire alla tabella due cose, quali sono gli oggetti da visualizzare e poi per ogni colonna qual è il valore di quel singolo oggetto corrispondente a quella singola riga voglio visualizzare e come. A livello di modello oggetti ci sono oggetti diversi dentro il package control controls di JavaFX, quello principale è l'oggetto tableView, che rappresenta il nodo della scena JavaFX, che comprende l'intera tabella, compresi i dati e le intestazioni di colonna. All'interno esiste una lista, cioè un nodo tableView possiede tra le sue proprietà una lista di colonne che sono rappresentati dall'oggetto JavaFX che si chiama tableColumn. Quindi io posso creare tabelle con 1, 2, 5, 7 colonne come voglio, tutte queste colonne saranno nodi figli del nodo tableView. Poi volendo questo meccanismo si generalizza si generalizza perché posso anche costruire delle tabelle a più livelli. Guardate, first name e last name sono figli non di tableView ma sono figli della terza colonna che si chiama full name quindi posso facilmente creare delle tabelle con colonne annidate semplicemente creando all'interno di una colonna un'altra colonna figlio, ma non andiamo a impallinarci su queste cose adesso. E poi ogni riga è composta da una serie di altri nodi che sono le singole celle della tabella e sono chiamate sempre in JavaFX un oggetto che si chiama Table Cell. Un table cell è un nodo contenitore che può contenere la descrizione di una, del contenuto di una cella. Nel caso più semplice una table cell conterrà del testo. Ma nulla ci vieta di costruire una table cell il cui contenuto sia un'icona, un'immagine, un grafico. Un qualunque frammento di, f, di fxml può essere usato no, come cella eh, della tabella, è chiaro che il contenuto di questa cella dovrà dipendere dal valore di un campo o di una combinazione di campi della mia, del mio oggetto, quindi in automatico la table view capisce che ogni riga corrisponde a un oggetto, quindi vorrà creare la riga chiedendo a ciascuna colonna, Senti, creami un po' la cella corrispondente alla prima, alla colonna username, la table view chiederà alla colonna username, dimmi qual è il contenuto di questa cella che sto creando. Poi dirà alla colonna email, dimmi il contenuto di questa cella che sto creando. E come parametro chiaramente alla colonna dirà, darà una copia dell'oggetto. Questo è l'oggetto, il terzo oggetto della lista. Tu che sei la colonna active, per il terzo oggetto della lista che contenuto ci devo mettere? Quindi l'informazione è un po' frammentata tra la cosa, ciò che fa la table e ciò che fa la column. Quindi dobbiamo un attimo abituarci a navigare questo insieme di oggetti di proprietà collegate. Quindi la figurina era bella, poi quando uno la vede a livello di oggetti si complica un pochino. Allora, io in questa slide sulla parte sinistra ho provato a rappresentare il modello che abbiamo noi. Che so, Vogliamo vedere, far vedere un elenco di studenti, adesso noi abbiamo il progetto Yelp aperto, faremo vedere un elenco di business. Quindi ho una classe che rappresenta il mio oggetto e ho una collection, ad esempio una lista che rappresenta questi oggetti. E facciamola semplice, dello studente ci interessa solamente la proprietà nome. Quindi immaginiamo una tabella con una colonna sola, perché due non mi stavano in questa slide. Questo è il mio modello, nel model ce l'ho così. Bene. Quando voglio visualizzarlo, cosa dovrò creare? Dovrò creare una table view che è un nodo parametrizzato col tipo di oggetto che corrisponde alle righe. Quindi questa table view conterrà oggetti di tipo studenti. Cioè, non conterrà, visualizzerà informazioni di oggetti di tipo studenti. E questo oggetto table view ha una sua proprietà che si chiama items. Items abbiamo già vista nella combo box, no? Quando facevamo, avevamo l'elenco delle voci in una tendina. Col get items set items posso dire alla table view qual è l'elenco di oggetti che deve visualizzare. Quindi a un certo punto prenderò la lista di studenti dal mio modello e farò un bel set items sulla table view, dicendo cara tabella tu occupati di questa lista. Set items, tra parentesi, mia lista, my list. Poi è un pochino più complicato di così, ma il concetto è questo. Quindi, da un lato, vedi che la table view ha una proprietà items che permette alla table view di sapere quale collection visualizzare. È l'unica cosa che interessa la table view. Quali, quanti sono le righe e quali sono gli oggetti da rappresentare in ciascuna riga. Poi, dall'altra parte, la table view ha una serie di oggetti tipo colonna. Cioè di fatto la table view ha un'altra proprietà che si chiama columns, che è una lista di oggetti table column. Quindi questa qua in verde, la table view ha queste due proprietà importanti, items e columns. Items punta a una collection di oggetti da visualizzare. Columns punta a una collection, una lista ordinata di colonne da disegnare. Colonne che sono di tipo table column, la quale è una classe generica con due parametri generici. Il primo deve essere del tipo della tabella, che rappresenta il tipo di oggetto su ogni riga. Il secondo è il tipo della colonna. Quindi in questa colonna cosa visualizzerò? Delle stringhe? Degli interi? Dei double? Il tipo della colonna gli serve per capire come visualizzare il dato e poi come ordinarlo, no? se facciamo un ordinamento crescente o decrescente della colonna, ovviamente userà il comparatore, il metodo di sort adeguato per il tipo di colonna. Le colonne non contengono i dati, i dati sono tutti qua dentro items della tabella, però le colonne devono contenere una regola, un meccanismo per estrarre, in questo caso, un valore di tipo stringa, da visualizzare, da un oggetto di tipo student che corrisponde alla riga. Quindi ogni colonna avrà un suo pezzettino di codice che tutte le volte che deve visualizzare un campo riceve un oggetto, estrarrà una proprietà, un, un campo da quell'oggetto e lo restituisce sotto forma di string la quale poi potrà essere a questo punto disegnata sullo schermo. finora, fino a questo punto non abbiamo detto che cosa visualizzo, qual è la stringa che visualizzo, ovviamente non sarà il toString dell'oggetto studente che mi batte fuori tutto, sarà un pezzettino ben selezionato, il nome. E Allora come fa la colonna a dire alla tabella, perché la table chiede a column, visualizzami questa cella, e come fa column a dire a table, ok il contenuto della cella è questo? Beh, ha un suo metodo di factory che costruisce il, il valore del contenuto di una cella. E questo metodo è un metodo che possiamo inventarci noi purché prenda come parametro un oggetto di tipo student e restituisca come valore un oggetto di tipo string. Ogni colonna avrà il suo. Quindi una colonna per poter lavorare, per poter dire alla table quali valori mettere, deve possedere una classe di tipo factory che costruisca la stringa da mettere in ciascuna cella. Questa stringa a partire dall'oggetto che a questo punto viene passato dalla table che corrisponde a ogni, ogni riga, quindi in realtà questo metodo di factory verrà chiamato sulla colonna una volta per ogni riga. Ogni volta con un oggetto diverso, con uno studente diverso, e lui dovrà restituire ogni volta la stringa corrispondente. E come vedremo tra un attimo, di questo metodo di factory possiamo scrivercelo noi, no? è il metodo attraverso cui la colonna sa come fare, a, a quale attributo mostrare. E per fortuna esistono già fatte alcune classi di comodo, di, di utilità, come ad esempio questa property value factory, che è una factory che costruisce il valore da mostrare sulla base di una proprietà di cui ti dico il nome, il nome di questa proprietà. In generale io posso creare una qualunque classe che implementi un'interfaccia di, di cell value factory che abbia un metodo che mi restituisce una stringa a partire dall'oggetto. Questa stringa può essere costruita come voglio, concatenando più campi, nome più cognome ad esempio, oppure facendo l'anagramma, quello che volete quello che ha senso. Ma se l'operazione che deve fare questa factory è semplicemente estraggo un attributo tra quelli del mio oggetto, allora c'è già una classe fatta che fa quel lavoro lì. Mm? Questi sono i vari ingredienti che ci servono, che dobbiamo mettere insieme per, che, per far sì che una tabella funzioni. Poi, come sempre, sono cinque righe di codice però bisogna capire dove metterlo e a che cosa serve. No? Allora, eh, in, in pratica, io ho provato qua a riassumere quattro passaggi principali no, per, per costruire, per aggiungere una tabella alla nostra interfaccia. Allora, noi nel nostro esercizio di Yelp non avevamo ancora nulla come interfaccia, quindi possiamo partire ad aprire l'fxml... dunque cosa possiamo fare, Possiamo fare, giusto per vedere che succede qualcosa io potrei fare un'interfaccia che parte con una tabella vuota e un bottone load che carica i dati e riempie la tabella, okay? quindi potrei fare semplicemente togliamo questa qua, mettiamo una vbox con dentro un bottone che chiamiamo carica dati e sotto mettiamo una table view. Ecco, eh, mi me l'ha messa sopra, vabbè, uh, ci vuole tanta pazienza con sta cosa, ok. Una table view all'interno, allora cerchiamo di capirci qualche cosa, mettiamo un po' a posto il layout, solite Le dimensioni degli elementi, la vbox, ecco l'oggetto table view che ho inserito mi arriva già con due colonne che lui ha chiamato C1 C2, se lo espando vedo che effettivamente sono tre oggetti, un oggetto table view, un oggetto table column e un altro oggetto table column. Cosa vogliamo visualizzare? Ma possiamo visualizzare ad esempio dei nostri dati, i business sono questi, potremmo visualizzare sicuramente magari il nome, questo business name qua, e il numero medio di stelle per fare una cosa semplice, il campo stars che, non, che è già un dato di questa, di questa tabella. No? di questa lista, lista di oggetti che abbiamo già caricato. Quindi noi possiamo pensare che la prima colonna sia il name, la chiamiamo name, quindi la proprietà text della colonna diventa di fatto l'etichetta che c'è sopra. Nella seconda colonna invece la chiamiamo stars. Quindi decidiamo quante colonne ci servono gli diamo un nome e poi soprattutto ci serve, dobbiamo dare degli id quindi vado su code ai tre oggetti table view table, e i due table column perché poi da java devo poterci lavorare sopra. Quindi la table view posso chiamarla che so, table tbl business e queste qua le chiamo colonna nome colonna stars call name, e quella sotto, call stars. Quindi column stars, qui vediamo l'elenco delle cose che abbiamo definito, abbiamo definito table business come table view, e questi due oggetti colonna gli abbiamo dato un riferimento, column name e column stars. È più comodo avere un nome piuttosto che non andare, potrei anche non dare un nome e potrei ritrovare la prima colonna facendo tablebusiness.getcolumns.get di 0 perché columns è l'attributo di tipo lista che contiene tutte le colonne, come abbiamo vi visto nella slide prima, però è più comodo fare il nome secondo me no? per poterci lavorare. Un'altra cosa che devo toccare, è da qualche parte c'è un attributo che permette o no di modificare la tabella Ecco, okay. verifichiamo che editable sia falso quindi la tabella è solamente in visualizzazione altrimenti diventa tutto molto più complicato perché dovremmo gestire gli eventi con cui l'utente modifica i campi quindi per ora la facciamo solamente in lettura ok questo è a livello minimale, molto minimale, no? ciò che stiamo provando a fare. La dimensione qua, come me la dà? Okay. ok, proviamo a salvare questo e generarci un controllerino, ah, scusate, manca ancora una cosa, il gestore di eventi sul bottone load. E quindi, del bottone load, generare l'evento handle, load data e salvo a questo punto mi prendo il controllerino e vedo cosa mi dà ce lo portiamo di là nel controller e vediamo che effettivamente Abbiamo beh, il metodo handle load data in cui dovremo fare il lavoro, che è associato al bottone, e poi questi tre riferimenti alla tabella e alle due colonne. Con i generici da impostare, quindi il primo generico sarà il tipo di oggetto che visualizzo, che è un oggetto di tipo business, importato da, dal model, E questo diventa anche il primo parametro di entrambe, di tutte, di tutte le colonne. Incolla e incolla. Mentre il secondo parametro di ciascuna colonna rappresenta il tipo di dato che voglio visualizzare. E nel caso del name sarà sicuramente una stringa. Nel caso delle stelle sarà probabilmente un double. Quindi qua abbiamo specificato i tipi di dato da visualizzare. Se adesso vado, proviamo a fare un run, no? apriamo... Prima di tutto devo aprire questo, sennò non se ne accorge. Facciamo un run del nostro main, vediamo se non si pianta, ok. E mi ha creato una prima interfaccia con il bottone load che non fa nulla, o meglio chiamo un metodo che non fa niente, e due colonne, su cui sono già definite tutte le azioni di ridimensionamento, ordinamento, eccetera, questo lo fa già table view da sola. Adesso voglio popolare questa table view con i dati che provengono dal, eh, dal database. Allora, per farlo cosa faccio? e dovrò crearmi un modello che non avevo finora, perché nel mio modello ho solamente creato gli oggetti base ma questo lo facciamo ormai in modo quasi in autopilota l'oggetto model avrà un attributo che è la lista di business private list business uh, businesses business Businesses plurale e questo metodo e poi avrò un metodo chiaramente eh, che restituisce una lista di business get businesses che è il metodo del modello che se esistono già i business li può restituire al controller, se non esistono ancora li chiederà al DAO e poi li restituisce. Quindi questo qua lo possiamo inizializzare a null e poi quando il controller chiamerà il metodo getBusiness io controllerò se per caso dis.business fosse ancora null, vado a chiedere al DAO di farmi la query quindi uh, si chiama DAO. e a questo YelpDAO che dirò che this.businesses uguale DAO.read all businesses questo lo faccio la prima volta e poi in ogni caso dopo che l'ho fatto, oppure se non ho avuto bisogno di farlo quindi metodo get business ogni, vol get businesses, ogni volta mi restituisce l'elenco completo di tutti i business se lo sa già mi restituisce il valore che aveva che si è memorizzato se non lo sa ancora chiede al database questo per evitare di chiamare troppe volte questo metodo, che comunque un metodo sarà veloce, ma va su un database e si porta giù 12.000 valori ogni volta. E se al controller servisse più volte questo dato, e eh, ogni volta devo andare al database per fare la stessa query che abbia sempre gli stessi risultati? No, grazie. Il modello può memorizzarsi i dati su cui lavorano e chiedere al database quando serve. Allora se è vero questo basterà che il mio controller quando faccio load data informi la tabella che deve contenere questi dati noti al modello. Quindi quando premo il bottone load data il controller dirà senti cara mia tabella eh, table business set items model punto get business. E questo farà sì da popolare la tabella con l'elenco che mi restituisce il model. Quindi dico alla tabella qual è l'elenco degli oggetti. Mancano ancora due dettagli. Uno è che il modello per ora non sa che cosa cioè il controller però non conosce il modello, dobbiamo andare a fare quella modifichina nel main per creare il modello stesso. E quindi creeremo una private model, private scusami, sì, model, model, e poi avremo il metodo setModel, model devo importarlo, e poi mi creerò il metodo setModel da qualche parte public void setModel con la stessa minuscola model m dis.model uguale m e poi devo andare nel main a creare il model e passarlo no? io purtroppo sono partito dal, dallo scherzo del progetto semplice quindi non ho copiato lo schedo di un progetto che era già fatto in modo MVC, quindi devo fare queste due modifiche solite. Eh, FXML loader loader uguale new fxml loader a cui gli passo questo. poi qui loader.load e poi finalmente faccio il giochino di creare il modello di estrarre il controller Me lo faccio dare dal loader E infine controller.setModel di model. Non è definito perché non è definito perché non ho ancora salvato. Salvo di qua. Ok. Però qua ho semplicemente fatto la solita modifica per il pattern mvc nel main. Nulla di diverso. E quindi possiamo tornare nel controller e tutto dovrebbe più o meno funzionare. Uh, get non è pubblico. Perché, caro mio, mi dici di no? Perché non ho salvato... Eh già, è private, public. Ok, mi.. funziona quasi tutto, tranne questo setItems qua, che me lo dà ancora rosso. Perché? Perché dice che il metodo setItems... Purtroppo, questo bigliettino qua con il nostro proiettore e con questo sole fuori non si legge bene. Ma si aspetta un argomento che non sia una lista di business, ma un observable list di, di business. Observable list. Che cos'è un observable list? Eh, sarebbe un discorso lungo ma eh, JavaFX ha tutta una serie di collection sue, definite dentro la libreria JavaFX, che permette al programmatore di chiaramente usare una collection, quindi aggiungere, cancellare, modificare dati, e se usiamo queste collection osservabili, l'interfaccia utente si accorge delle modifiche. Quindi se noi avessimo una struttura dati osservabile, secondo la definizione di JavaFX, Ogni modifica che facciamo a struttura dati automaticamente si aggiorna sulla vista. Noi però nel nostro modello non abbiamo strutture dati di questo genere, quindi abbiamo liste semplici. Quindi quando io faccio un set items, aggiungo la lista, se poi dovesse aggiungere un elemento a quella lista, il, la tabella non se ne accorge immediatamente. Perché ciò che abbiamo noi è una lista semplice, non è una lista osservabile. Osservabile significa semplicemente che ogni volta che faccio add, remove o cose di questo genere, o sort la collection stessa informa tutti gli elementi che la stanno visualizzando di aggiornarsi. Quindi il metodo add ha un'implementazione un pochino più complicata perché fa l'add vera e propria e poi fa, diciamo così, la, attraverso un meccanismo che si chiama binding, la propagazione di questa informazione. No, noi di questo non, ci, non entriamo in questo, eh, esiste però un metodo di utilità in una classe che si chiama CollectionsFX, FX collections fx, per creare una collection osservabile non modificabile a partire da una collection normale non osservabile. Quindi, eh, ad esempio, si chiama Observable ArrayList a cui passo la mia ArrayList. Quindi, praticamente, ciò che faccio è prendo la mia ArrayList e la trasformo e costruisco una nuova ArrayList osservabile a partire dalla mia. Poi questa preservazione list in realtà non la vado mai a modificare. Quindi lei è osservabile ma non la sto modificando, la mantengo al valore iniziale che è uguale alla mia. Però rende felice la set item. Ok, fatto questo allora dovrebbe funzionare. Nel senso che noi abbiamo finalmente letto gli items, il modello ha letto gli item nella database abbiamo detto alla tabella guarda che gli items che devi visualizzare sono questi qua del get business poi l'abbiamo trasformata in un array list tipo observable anche se in realtà non lo stiamo modificando vabbè però serviva e possiamo far run quando facciamo run chiaramente ci arriva la nostra finestra con la tabella vuota se clicco su data dovrebbero capitare due, volte, due cose sulla console no due cose, prima di tutto sulla console deve comparire il messaggio di Icari del data source che dice sto aprendo le connessioni perché se vedete finora non l'ho ancora fatto finché non faccio la prima query non apro le connessioni e secondo si dovrebbe popolare questa tabella con tutti i dati in realtà non è successo nulla di tutto ciò perché non è successo nulla di tutto ciò allora andiamo a vedere è perché non ho salvato questo bottone dopo aver indicato handle load data non ho salvato l'fxml quindi non era registrato l'event handler adesso che c'è handle load data forse sono più fortunato Sì. ha funzionato nel senso che noi possiamo vediamo la query è stata fatta, la nostra libreria ha fatto la query e la tabella è piena di 11.000 righe con tutte le informazioni dei nostri business, ogni riga corrisponde a un oggetto business, non ditemi che non li vedete, perché non li vediamo? Ci sono, eh? perché le righe sono comparse, prima non c'erano righe, quindi la tabella lo sa che gli oggetti ci sono. È la colonna che non sa come fare a visualizzarli perché non gli abbiamo ancora detto. Quindi la tabella chiederà, crea la riga numero 600 e dirà alla colonna name: Senti, colonna name, questo è l'oggetto, il business numero 600. Cosa devo visualizzare? Qual è il valore che devo visualizzare? E la colonna non lo sa e lo lascia vuoto. Ma noi lo possiamo dire alla colonna fornendo al, all'una e all'altra colonna i metodi di factory per creare il valore della cella. Esistono due livelli di factory. Una è una cell factory, cioè costruisce un frammento di nodi JavaFX che descrivono come è fatta la cella in termini di nodi. Cell factory. A noi non interessa fare cose strane, ci basta semplicemente modificare il testo allora ci basta semplicemente definire il testo contenuto, in questo caso sarà una cell value factory. Quindi cell factory restituisce un elemento grafico che corrisponde al contenuto della cella, il value factory restituisce solamente il testo, che è il caso più normale. Allora, cosa dobbiamo fare? Prima che tutto parta, quindi tipicamente nel metodo initialize del controller, Dobbiamo istruire le colonne su come comportarsi. Quindi noi abbiamo la colonna nome a cui dobbiamo impostare, vedete, set, c'è cioè sia un cell factory, che è più complicato, sia invece un cell value factory. Che è il 90% dei casi quando una cella deve solamente far vedere del contenuto testuale. E quindi qua dentro ci servirebbe un oggetto che implementa l'interfaccia, una cosa complicatissima, callback, sell data features, business string, observable value string. Cioè dovrei creare una classe che, ha un inter, eh, che implementa questa interfaccia e abbia un metodo, si chiama call, da chiamare per fare questa transizione. Allora noi per fortuna dobbiamo fare una cooperazione semplice, e quindi classi di questo genere ci sono già, eh, è quella che vi avevo detto prima è un uh, property value factory, che è una classe dentro JavaFXSync uh, control, che crea una default property value factory, quindi cioè una property value factory predefinita per estrarre il valore to extract the value from a given table view row item usando la property name data specificata quindi gli devo passare semplicemente un parametro che è il nome della proprietà da estrarre dall'oggetto e lui restituisce il valore se voglio fare solo questo, estrarre una proprietà da un oggetto, mi basta una property value factory e gli passo, tra virgolette, il nome della property da estrarre. Da estrarre da dove? Dall'oggetto business. L'oggetto business che proprietà? Eh, abbiamo detto business name si chiama. Quindi business, name. Perché non ti piace? Eh, aspetta, eh. dimenticando qualche dettaglio. Set, sell value factory, set sell value factory, new property value, ah beh non ho dato business string, forse. Yeah. Gli mancavano mancava i generici. E la stessa cosa per le stelle. Call stars. Set sell value factory, ti dico come riempire questa casella usando un nuovo property value factory che a partire da un business mi estragga un double, double, e tale double lo estrai dall'attributo che si chiama stars quindi sto dicendo alla mia colonna tutte le volte che vuoi mh, il contenuto del campo prendi l'oggetto che corrisponde alla riga chiama get business name oppure all'altra colonna dirò chiama get stars ti restituirà uno string oppure un double e questi sono i valori che userai per costruire, factory, il valore della cella. Allora adesso dovremmo riuscire effettivamente a vedere un po' meglio i dati. Prima alcuni di voi non li vedevano, adesso li vediamo tutti. E così via fino in fondo no? se li contate sono 11.000 le colonne sono capaci a ordinarsi quindi ogni volta che cliccate cambia l'ordinamento potete ordinare per nome, potete ordinare per stelle potete modificare, insomma questo è un comportamento già innato nella table view, non dobbiamo farci nulla di particolare se noi volessimo far evolvere no, il contenuto di questa tabella, quindi aggiungere togliere, modificare delle cose basta semplicemente andare a modificare set items con un nuovo valore passandogli una nuova lista che distruggerà quella esistente, ne sostituirà con una nuova io lo posso fare anche qua faccio l'oddata di nuovo e ogni volta che faccio l'oddata io ho fatto delle operazioni di sorting eccetera lui butta via l'item precedente e carica quello nuovo qui non c'è proprio l'osservabilità per cui si modifica incrementalmente ma lo sostituiamo una lista con un una versione nuova della lista che può essere uguale o diversa, per i nostri copi è sufficiente. Mentre invece questi giochini delle factory, come vedete, l'ho fatto solamente nell'initialize, in l'ho fatto una volta sola che dice alla colonna come comportarsi e poi si adatta automaticamente al variare dei dati. Quindi l'operazione da fare una volta per tutte è la specifica il valore da mostrare nelle colonne e poi posso fare ogni, quante volte mi serve un set items per modificare il contenuto effettivo della tabella quindi è un po' confuso le prime volte ma in pratica come dicevo qua ho riassunto i passaggi sono abbastanza semplici no? eh, In fxml devo ricordarmi di fare la tabella aggiungere quante colonne mi servono e dare un nome e un id soprattutto alle colonne oltre che la tabella. Quando poi incollo questo nel controller devo ricordarmi di dare il tipo dell'oggetto, che è il generico della tabella o il primo generico delle colonne, e il tipo della colonna, che alla fine o è string, o è integer, o è double. Non... Poi per ogni colonna, nel metodo initialize del controller, impostare la value factory. Dove essenzialmente questa riga è sempre uguale, cambia il nome della proprietà che sto estraendo per le varie colonne. E fatto tutto questo, posso chiamare il mio set items quante volte voglio, ricordandomi sempre di convertire un'array list normale in un'array list osservabile, perché questo è il tipo di oggetto che si aspetta dal set item. Però appunto, come dicevo, una volta capito il meccanismo si tratta di aggiungere quelle righe, queste qua sono quelle che confondono sempre. Il resto è abbastanza standard. Ok? Allora noi ci rivedremo a questo punto tra due settimane, perché il prossimo mercoledì viene tristemente mangiato dalle vacanze, no, non tristemente, e inizieremo invece a parlare di grafi. Va bene, buone vacanze e buona giornata.